Buonasera agli amici di Solquino 5 TV. Eh, Commentiamo purtroppo il pareggio eh, fatto con il città di Scicli. Credo che abbiamo perso un matchball, se così si può dire. Il prossimo l'avremo con San Cosciacamerina Camerina qui in casa, è stata una partita secondo me che non, non c'erano le condizioni per poterla giocare, perché credo che Cicli e Stortino possono dare, eh, possono dare più spettacolo, ecco, possono dare qualcosa di più per questa disciplina. Eh, a parte la nebbia, anche la pioggia ha reso il terreno scivoloso dico, per tutte e due le squadre, non soltanto per noi, anzi forse noi ci siamo un po' più abituati. però... Bisogna dire che anche il pubblico mi dispiace moltissimo perché sono convinto che sarebbero venuti in tanti a vedere la partita invece ehm, c'erano 30-40 persone, voglio dire che io ringrazio tantissimo perché hanno supportato la squadra e questo ehm, mi ha fatto molto piacere ma sicuramente con un'altra un con un diciamo, condizione meteorologica sicuramente eh, diciamo, il Comune lago sarebbe stato completamente pieno e sarebbe stato credo l'uomo in più Abbiamo fatto un discreto primo tempo, siamo andati 3 a 1, abbiamo chiuso il primo tempo 3 a 1, poi purtroppo nel secondo tempo abbiamo preso un'autorete e, e da, una, diciamo così, da un errore che purtroppo spesso ci capita eh, con qualcuno dei, dei ragazzi, un errore nel senso di comportamento perché non si può. Eh, invece di pensare a litigare, se, se avessimo pensato a difendere la palla e accompagnarla fuori, eh, anche se devo dire che Giuseppe non aveva tutti i torti perché il fallo l'aveva subito, però lui si è preoccupato soltanto di diciamo così, di, di, di litigare con, con l'avversario, l'avversario ha messo la palla dentro. È la verità è che poi alla fine abbiamo preso il gol. Ora eh, ci mancherà per la prossima gara Giuseppe, sappiamo il valore di Giuseppe eh, soprattutto diciamo così, nella, fase, nella fase difensiva e anche nella fase offensiva perché lui spesse volte fa da, da pivot e abbiamo un'alternativa in più nel gioco, così invece ci verrà a mancare... Eh, diciamo, non soltanto chi eventualmente fa il gioco da dietro ma anche chi spesse volte ci aiuta eh, diciamo, a scardinare la difesa in avanti eh, quindi diciamo, è una bella padosta. abbiamo avuto anche parecchia sfortuna perché credo che Rossini, credo che gli amici di Cicli non possono diciamo così, smentirmi se dico che Rossini è stato forse il migliore in campo poi è chiaro che l'esperienza di Marcello che è un grandissimo giocatore ancora, ancora ora l'esperienza di Marcello, la voglia dei, dei ragazzi dello Scicli di, di evitare la sconfitta eh, e un pizzico di sfortuna diciamo, ci ha portato al pareggio eh, certo, molto rammarico per come si era messa la partita però eh, non abbiamo perso, il nostro campo è imbattuto spero che lo sia anche la prossima, prossima partita giocheremo con, con, con il Camarino che ha vinto con il Villasmundo in destra alla classifica e sappiamo il valore dei, dei ragazzi di concetto, Salone, mio carissimo amico Sappiamo perfettamente che sono anni che loro sono quasi sempre lì per salire è una squadra tosta Tra l'altro con, con dei ragazzi che io conosco perché hanno fatto parte anche della rappresentativa Dei, dei, dei ragazzi davvero eh, come dire, molto corretti, eh, sportivi Ma che sicuramente daranno l'anima in quella partita, come è giusto che sia e stiamo cercando di recuperare qualcuno, e vedremo cosa sabato sarà, una, spero che ci sia un bel tempo, così almeno avremo sicuramente una bella cornice, solo che un pochettino ci complicherà i piani, diciamo così, domani c'è la Coppa Italia, dobbiamo andare a Cartagirone, non c'è tempo neanche per allenarsi, poi abbiamo i playoff, i play-off juniores mercoledì, insomma per preparare la partita non è che ci sia molto tempo. Questo, dico, questo vale anche per Santa Croce Camerina, per carità. E quindi speriamo bene, speriamo bene, noi ce la metteremo tutta, a questo punto non possiamo fare calcoli, dobbiamo giocarci le partite, tutte le partite per vincerle tutte, e perché credo che solo vincendo tutte le partite sia la, la, la certezza della vittoria finale, perché basta un pareggio, basta una sconfitta fuori caso o anche dentro casa per come il campionato che tutto, si compromette tutto quanto in questo momento noi, noi non veniamo da, cioè, da, da, un, da una partita eccellente ma ripeto anche perché non si è potuto giocare però è chiaro che questo ha inciso un po' sul male dei ragazzi spero che, eh, che sabato prossimo possiamo avere una bellissima reazione che ci sia una bellissima cornice di pubblico e che possiamo vincere la partita eh, da lì in poi poi si vedrà Sarà una battaglia continua tutte le partite, a Melilli, poi in, eh, a Siracusa con il Meraco, in casa col Palagonia. Voglio, voglio dire, partite difficili, partite difficili, tutte le partite. Però è chiaro che quella di, noi, di sabato prossimo è la partita delle partite, perché solo nello scontro diretto possiamo superarle, se no non, non riusciremo mai a superarle. Secondo me. Eh, quindi, spero soltanto che i che ragazzi diciamo si possono assorbire bene questo, questa delusione eh, per la partita dello Shiki, ma chissà di calcio, sa che queste cose succedono, eh, però voglio anche nello stesso momento eh, diciamo, fare un piccolo rimprovero ai ragazzi perché se, eh, io ritengo che noi siamo una delle squadre più forti se non forse la più forte come organico, però hm, non abbiamo la maturità sportiva, la malizia sportiva, la cattiveria sportiva che hanno squadre come lo Scic e forse come il Camarino, eh, siamo una squadra che, senza, che a volte perdiamo la testa eh, perché um, siamo convinti forse che tutto ci è dovuto, che, che l'abito debba fischiare sempre tutto, che, che gli avversari non debbano fare niente, gli avversari ci sono per metterci in difficoltà, l'abito c'è e può sbagliare, purtroppo, può interpretare una regola in maniera diversa, eh, ma bisogna accettarlo. Se noi, ripeto, riusciremo ad avere la consapevolezza che bisogna accettare l'errore da parte dell'arbitro dell o da parte anche dell'avversario, se abbiamo questa consapevolezza noi faremo bene, se no eh, sarà una partita, eh, diciamo, non una partita, ma sarà soltanto 60 minuti di protesta. E, e questo, una squadra che deve vincere il campionato, non lo deve fare. Per il resto, eh, una, una, un carissimo saluto agli amici di Sottimicicoli.